Ecco che andiamo a salvare i porri. Veramente stavano benissimo anche prima. Tanto. Adesso diventiamo in un posto più bello. No, ma sono piccoli piccoli ancora. Ma però... con un ortolano meno esperto. Tu ce li hai i porri? Sì, ma sono piccoli piccoli. Fra poco anche i miei sono pronti. Per... Fra poco ci vuole ancora un po' per, mm. per trapiantarli.